Ebbene oggi... Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics Un altro 007 E siamo tornati su Super Paper Mario Allora, questa è la penultima parte prima del boss finale La penultima parte prima... E la penultima parte, punto! Vabbè, la parte prima del boss finale Ecco Perché poi ci sono le parti extra E quelle... quelle saranno... Prima Bowser cavoli. e poi la principessa Peach Sh Prima Bowser e poi la principessa Peach erano stati ingoiati dal castello Sarebbero mai tornati? Sì, senza i suoi alleati sarebbe riuscito Mario opporsi al malvagio con te cenere. Ok, abbiamo abbassato il volume. Sarebbe riuscito Mario opporsi al malvagio con te cenere? L'aria stessa all'interno del castello si faceva più pesante a ogni passo. L'unica cosa che rimaneva da fare era proseguire in silenzio. Sì, ma mi sa che aveva abbassato un po' troppo. <susurra> no, è troppo quanto la rovescia finale aspetta un secondo aspetta prima una... vediamo cosa dice consiglio il vuoto sta crescendo lo sento il cuore oscuro e vicino secondo me va bene no è, è troppo p. è troppo basso non lo puoi non si sente la fine è prossima la fine è prossima dobbiamo affrettarci oh yes vai interno alza un pochino ok, no di più di più ok basta no troppo così perfetto ok allora, vediamo oh no, è flipper ma voi non eravate morti? cosa ha ah, già, già cominciamo così, molto bene vabbè, super fungo shake dannazione, e qua, prendi la tua testa hai la testa tra le dubbi? Perché sa volare. Vabbè, in sostanza dovete scontare questo, questo legge. Apparere qui almeno. Yeah. Ma hai detto che lo diavico. <susurra> e perché dentro proprio... lui? Perché non lo so usare. Uh, un pixel che faccia bordello, ecco. Bowser sapeva fare bordello. Luigi. Wow. Pillole bimbo. Pillole bimbo Luigi. Wow. Ok, abbiamo uccidere il tizio. Ops. Vi dispiace, <ride> piccolo Rico. Ops. a ah, i ah, piccoli ah. amici di lui ci pensi che vai dal boss con da no lentezza le, le, da un qualsiasi boss vai con maledizio no no non vai con maledizio vai con le pile no. di amico che lo sciotti mica gli sciotti se fosse oh non puo No. questo è un attimo <ride> è un po'... Eh, stia. Tu, fai il tuo ah, lavoro! Pensavo non avessi preso il microfono! E perché? Cos'hai detto di trovare? Wow. Uo, Ah, un sacco certo di pizze inutili che hanno messo qua so, non, non, non derivano dagli, dagli aiuti che c'erano anche negli altri giochi. Però sottilino è un'eccezione. Okay. Negli altri giochi sottili, il potere di sottilino viene usato un sacco, mentre qua no. Oh. Perfetto, distrutto. Ora possiamo proseguire. Uh, i piggies Allora, contro i Piggy uh, io vi boh, consiglio Bowser e Protezia, ma visto che Bowser non ce l'abbiamo. Veramente Peach, con Protezia. No. Aiutami. Ah, ah, orcellini stupidi. Oh, yeah. Il bello è che, sì. qua ad esempio, oh, oh, oh. Sì. ah quindi non è il livello massimo, ok adesso ci sono degli anelli che ho da sopra, io voglio vedere, sono curioso, no, uh, niente, ok, comunque quei, in, quei maiali, quali la sono pappa, la forma filata, no no no che fai, ah, uh. inutile, ah, uh. uh. Torna indietro. Ma, ma che senso ha sta cosa? Devi fare una, cer una certa cosa. Comunque ora. scusa so, Luigi. Lo so. so. Luigi. Comunque stavo dicendo, quei maiali condividono un occhio. Se sono due condivido un occhio. Infatti hanno tre occhi, se sono due. Sì, no. Ah, ma ecco da dove io. tizio. Gli anelli non mi cronio, mi è inutile, è brutto! Ma questo senza protezione come si fa a ah. uccidere? Boh! Non è che protezio è protezione... non è un pizzo opzionale. Boh, forse si usa sottilino. No! No! Cosa? Non si, non si usa sottilino. Andiamo? No. Ah, è vero, consiglia. Prova non solo consiglia. Consiglia, non Luigi. No, vai giù. Prova ad usare consiglia. Vai giù e uvia. Prova ad usare consiglia. Vai giù e usa consiglia. Questa porta, non credo che possiamo attraversare una mano Dobbiamo fare qualcosa, in un certo ordine. Oh, davvero, è Sì. Eh, mare. Io l'ho capito. Se magari così so, si consiglia. Dove? Dove la andare? All'inizio della stanza. Vai all'inizio della stanza e cosa so consiglia? Davanti a quella porta. No. Grazie, mi so. Usano un po' dappertutto mi spieghi che razza di consiglio è eh, questo di usare un po' per tutto io mi ricordo che c'era un ordine per attraversare la stanza tipo vai qua vai, vai lì vai lì ma e poi fai così? no no ha senso ha senso c'è cioè, in questo in questo livello dobbiamo avere qualcosa di un certo modo ma in 3D qui non l'hai visto non l'hai visto tutto. Oh mio Dio, si sì, l'ho visto tutto. Non l'hai visto tutto. Devi guardare tutto. Ah, vedi che cosa c'è? Che cosa sta? eh non lo so. Ma... Niente, appunto. Non sta niente, vero? Ma l'avevo già con... Già non è vero. Ah, sì che non è vero. Vabbè, dimmi mo cosa fare. Ma non lo so, come hai detto, devi vederli qua, devi di là. Eh sì, ma non lo sappiamo ancora. Cioè, se siamo dei giocatori normali non lo sappiamo. E' dentro la porta? Ah. Ah. ah. Allora, basta fare il giro. Fate il giro così. Oh, ecco, ora ci siamo. Dimentito Ok, andate in 3D con me. Capirete il motivo a breve. Ah, dobbiamo vedere gli specchi sì, che non brillano, no. oh, <ride> ma, ma si possono sì. vedere anche perché eh, beh, gli specchi che non brillano Eh sì, però dobbiamo entrarci in 3D. Sì, però non, non c'entrare in questo tipo. Perché potresti morire. No. Ok, dovete entrare. insomma, dovete entrare negli specchi che non vedo. E niente, ci sarà sta roba mai. Ce ne sono vari, eh, non ce ne sono un da qua. Quindi non vi sbaglio Fa più paura la stanza che per... così Ma cosa c'è? Una chia e basta. No. Passiamo un altro specchio. Passa in quello specchio che sta in basso in basso. Sì. C'è uno specchio che sta abbassando basso. Lo so, lo so, lo so. Ecco quello. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. wow. wow. wow. Che cosa ho appena wow. fatto? Wow. E torno un sacco di indietro per vedere se ho mancato qualcosa. Non è mancato niente. Ah, no, pensavo fosse una piattaforma controllata grazie potenza sì, si non si possono colpire perché sono di dimensioni lo so e quelli sono boh, strani non, non riflettono di puoi solo distruggere con potenza vabbè non vai in 3D vabbè. prima di colpire un boss thank you ok ora vai in 3D perché c'era un buco nelle scale l'avevo visto, sai? Mm, no, <ride> che fai? Lo devo proprio? Sì Ah Prendilo con Manolo No, no, no, non fare così No, no, ven te di, ven con Manolo, prendi un... Ecco, prendi quel tizio Quel proprio tizio No, lui... no, non così Vieni prima a schiacciarlo poi prenderlo in 3D, Schiacciano e prendilo. Oppure prendi uno di. Ecco! Silenzio! Sì, Mi confondi! Smetti sì, di confondere. Wow, ecco, lui devi lui... mandare addosso solo, devi mandare addosso a loro, fine! Vai lui! Ecco, vedi, si Ma vabbè, porta ehm. non ci vai! Um. Oh, Questo, Uh. Dovete, dovete calmarvi ok? voglio prenderne uno ah! andate! ce ne uh. erano due in uno adesso io lo lancio però... No? tieni sì, questo? sembra il tuo amico devi usare pretezze lo so Perché, perché prima che sto per è stato un bel ucciso se tu non lo stai per fare, io non ti leggo il pensiero, quindi penso. Ah, lui è stupido. Quindi okay. non lo sta facendo. Luigi. Non Luigi. Sì. Prima Mario, poi. Luigi. Lo so, bisogna colpirgli un ordine. Però eh, allora so, perché per. io so che l'ordine è colpa che. Aspetta. Io, da qualche adesso ne so, l'ordine è Uno 2 E basta. Uh, what? Sono, sono un po' confusa uh, ok ma ah, forse era solo il terzo la non lo so che okay. voi fate come avevo fatto io <ride> ecco mi sa che ora ce l'ho di... aspetta io non devo liberare gli stili invece. ah io ho fatto male ma è la differenza tra quelli, quelli di colore diverse? che sono più forti? non vedi quanti anni mi ha fatto quello? Possibile, vai 3D. Aspetta, prima vi devo curare. Fungo il shake. Si pronti ad arrivare, visto che sono un po' ci si cura fino No, nemmeno qui c'è l'ordine, va bene. Luigi, scelgo te. Ah, ah. Sì, ma no, non è che poi succede come in, in Cromagna? Cosa? Quella cosa lì di Cromagna. Quale? quella dei blocchi che bisogna colpire mille volte. Ah, no. no no non penso allora è stata un'unica cosa non si ripeterà mai perché se no si sì, appunto ok, lo... okay. Eh, quella era una porta falsa che eh. è dove dovevi porto è bene che l'ho scoperto nel vero apposta cioè io stavo saltando sulle nemico e ho cliccato il blocco perché ecco per quel motivo che è appena visto nostra per il motivo nemici okay. hai provato ad entrare in quella falsa? no meglio perchè? dai eh, boh, forse ti fa danno e basta. non penso oh no, è, è una porta ah, meglio, una porta troll eh, va bene allora bombo con tre cateniaci sembra bombo si, ah. ma... Guarda che posso usare pure Bartolomeo. Ma contro sì, nessuno. Sì. Ed è anche più efficace a fare mio Perché almeno con lui lo puoi colpire due volte Perfetto, grazie per l'esperienza e per quei tre danni subiti prima. Che è il successo? Perché c'è la polteria? No. Non è che è tornato al suo posto la, la porta? No. No, normale. Ok, proseguiamo. Io non mi ricordavo. Dovremmo ancora salire le scale, eh? Quindi non so se sta yeah. roba è tutta opzionale. Ok, vediamo i nemici. ecco qua. Sono tutti i tipi di stuffa. Com'è che si chiama? Scusa, io ho una carta a cattura? No. Però ho consiglio. Sto stop. Quello c'è gli occhi mezzi chiusi. È un magisfero, ok. Ok, ora devo schivare. Ecco, non ce l'ho fatta. Comunque sì, sì, ci sono differenze tra quello.. tra. Da... Oh! Non. Quanto li Scusa oh. ma Consiglio non puoi analizzare. Eh, se. Se consiglio può sapere tutto solo analizzando un nemico. Non può analizzare il conte Cener e vedere che è visto che prima non lo sapevo. L'hanno incontrato solo una volta, cioè all'inizio del gioco. Non è in Sì. Non hanno incontrato. No, anche nel regno di State. Probabilmente no. Sì. io sono accorto di oggetti curativi, come devo fare? Ti ricordi quando ha distrutto il mondo? Il regno dietata? No, è apparso. è apparsa di lì No, ma poi è arrivato il colto genere che ha punito No, non e poi ha distrutto il mondo ha pulito Vivi pulito ok qui c'è l'ordine vero Mario? ah non sapevo che prendeva la posizione ecco infatti 1 2 3 ecco io questo mi ricordavo all'inizio dicevo, stavo dicendo questi uh, l'ordine che so io è 1 e poi si è aperta la porta, però volevo fare 1, 2 e 3. No, è veramente fatto... L'ordine che ricordo eh. io è 1, 2 e poi... Eh, e poi volevo fare qua il 3, però si è aperta la porta al 2, quindi... Niente. Ma... Quale direzione? No, non è che è 3, 2, 1. Sarà 3, 2, 1. Aspetta, avrei controllato. È 3, 2, 1. No, è 3, 1. 2. No, è 3, 2, 1, nel senso devi colpire prima il fai con il 2, con il 1. No. Non capisco intanto ti stai curando un sacco lo so sali sopra un blocco prova tanto per non c'è paura di ah allora era 1, 2 e 3 la così boh forse è la prima volta che lo fa fermare a casa ok siamo giunti alla fine della uh. famiglia delle porte Ora uh, ci rivediamo alle scale perché è troppa roba. Okay. ok, siamo giunti qua. Ora flippiamo con Mario. Andiamo qui. Luigi. Metti Luigi perché Luigi è il Luigi delle scale. Luigi è il signore delle scale. Non esiste il signore, non esiste il signore delle scale. Si è flippato mentre l'abbiamo colpito. No. Sì. No. Che no. No. No. Perché no? No! Ah, wow, un danno. Ah, oh, sì, ora devi usare o porto oppure morto. No. Ah, no, no, no. Venti a di fare così. Ah, ah, ah. Aia. Oh, How oh, dare foda. you, die? Yeah! Make it rain! Money! No. Fatelo piovere. Allora, uh, make them rain. Fateli piovere. Ok, sappi, wow! Ah, no, no. Soldo grosso, mi hai due soldi. Soldo grosso vuol dire un soldo, vuol dire tre soldi. Ok, basta. Signor Luigi... Uh. Uh. Uh. Dolcino, perché? Eh guarda, è un, una cura in più. Sì, che ma perché in? dovrebbe darlo un, un boomerang pro? Se vuoi provare qua in 13, non c'è niente. <coughs> no. Non c'è niente. Ok, sembra che ci sia un boss grosso. Ah, io per te provo quello che ci vuole. No non c'è un boss visto che c'è il Tokyo Goo. Ok, let's go. Al... Tokyo Gully Tokyo Goo davanti al... perché il fungo di Luigi. Io sono... Ecco, una... siete qua! Vedi, Beh, vedi che ci sono... Sono i le... miei amici Flipper e adesso vai Luigi. Se vai in 3D vedi le frecce. le Frecce. Vai in 3D. Che si vedono le frecce. Oh! Il percorso... Vabbè, lo facciamo dopo. Prima devo eliminare tutti i nemici. Ed era quello che pensavo che fosse la prima stanza. Ghiaccia! Ghiaccia! Oh! ho sbattuto! Anzi, ah, però se tu non mi fai passare, quello che... Come, come, come devo fare? Come devo fare? No. Comunque qua è un po' difficile visto che... Oh, no! Non mi congelare. Sì, io sono qua, eh. Vabbè. Perché, Perché vai qui? Perché vieni dietro? Devi tornare indietro. Ah no. Ha qualcosa per me? No. Lei si Ho la avuto. morte per me. Lui ha qualcosa per me. Ho la morte però è tutta mia. Ah, ah. Boom. Così mi non dire, erano tutti morti. L'ho già detto io prima. Ah, ma sono fellandolare. Lo so che l'hai detto tu. hai ah, e poi è andato a recuperare uno di quelli perché non ce n'era. Ok, puoi anche depositarlo qui eh. Fai il salto di Luigi! No, no, no, no. Double kill. Lo devi preparare prima, vabbè. Non fai niente. Ora, ora che sono tutti morti per fare le Se non sai cosa fare, svolta! Allora. Due, non sai cosa fare? Svolta. Allora, tutto su. Ah su. sì, è vero. Su, giù. Vai su, su, su all'indietro e vado, scapisce. E poi devi andare dentro di Bravo, vai... In... Oh, e appunto devi ricordarti la memoria perché c'è Luigi che può fare le cose. E Luigi, Te lo ricordi? Giù. Uh, si, sì. su. Qua. Aspetta. E poi ancora più su. Da qua devi andare ancora più okay. su. Sì. Uh, ehm poi... le ho viste per un francente di secondo quindi so che, che devo puoi? andare qui no sì. non devi andare qui sì. devi andare lì si sì. eh, no ecco. hai sbagliato, non devi andare lì, devi andare qui andare qua Devi passare... ricominciare No si sì che puoi ah. Quante ora lo so? Vai di. ora mi sa vai alla porta basta Vai giù oh, sì, Vai va. giù prima E alla porta okay. Bravo Ok ora di nuovo gli specchi Quale degli specchi è falso? Lo puoi sapere anche prima però tu vuoi soltanto yeah. Salvo. Per ora lo sono tutti Ah, quindi già da 11 Inizia a lampeggiare la vita Eh sì Perché diviso 5 la vita che hai Questo qua Questo qua non si sì, illumina okay. okay. Quello che stava so. anche a uh. sì. Eh Sì Ora devi tipo eh, No, devi fare C'è uno scritto, vita. lo so Non fa niente tanto Uh, respawn. Sì, uh, scusate. Ma se gli uccide? Io provei di dare le cuffie, ma mi sappiamo sicuro. Perché siamo velocizzati. Yeah. già ripreso no non abbiamo tagliato, no, no. nel senso abbiamo ripreso la velocità. Wow! Wow! Oh, giustamente... Peach è morta di nuovo! Non no. abbiamo potuto salvarla dalla voragine. Di nuovo! <ride> sono morte tutte e due nello stesso, nello stesso okay. modo blocco di salvataggio uguale imminente boss e noi sappiamo già di chi si tratta quindi con te c'è nero si sì, e siamo a mezz'ora già anche se sì. era un pochino pochi... no di pochi... mezzo no, <ride> <ride> e così siete arrivati finalmente nastasia oh ma che c'è Mancano l'appello alla principessa e eh, quell'ergumeno. E anche Luigi Manti. Pensio, non abbiamo tempo di ascoltare le tue ciance. Lasciaci passare. Ah, capisco, siete in fretta. Allora vi farò la parte. Oh. oh, è stato facile. Non appena vi sconfiggerete? <ride> in passato vi siete dimostrati nemici temibili, ma stavolta non sarà così facile. Prima dovrete prendervi, sarà come un ascondino magico. Te l'avevo detto che c'è la prima di Benzio come battaglia Sì, ma non è questo il livello finale? Forse uh, Ecco eh. Il vero è che la frattura è in mezzo, non è sul.. Sì, ok vai uh. Girondello è... Eh. sei andato dal bagno Girondello ha trovato un'utilità Ok Ciao. siamo morti No, non è Maledetto bene. Nivenzio non siamo morti ma siamo tornati qui. Dove siamo? Il primo livello. Guardate là. Sta fuggendo. Corri. Giro andando tutti i nemici, sono via! No, non è vero. No, noi per questa occasione abbiamo porteo. Che schifo il tempo. Ah. Bastava distruggerli per ucciderli <ride> E cosa serve per gli altri? Scusa? Cioè ci sono oggetti curativi, eh? Mi farebbero piacere Bastava distruggerli per ucciderli E per gli altri come serve? Wow oh. Stavo <ride> Scusa, Rispondi alla mia domanda Cosa? Se per questi basta distruggerli per ucciderli Per gli altri cosa serve? Bisogna ammilarli Ah non si apre. Uh, non usare il porto, usare... usare per fare prima. Eh sì, usa il porto. Gironnello un'altra cosa... Ah, ti vera. smettila di cantare così. Devi... Oh no. Un altro passo. girondello canta sempre quando parla qui. Non è la di Berluna, No! Casa di Giovanni, mucciaci. E poi non cantano neanche così. Non ci resta che inseguire. Canta tipo... Ma no, sì, va bene. Questo era il blocco dove si è rotto il vaso, eh. Non si riformi. Non me lo ricordo il codice... dov'è la fessura? Mm -hmm. Ah, forse capito. Non si, non si può, non c'hai Pitch Ah no, è vero, c'hai pitch Stupido, manco io Ma Dimension non è andato di qui Non è andato di qui, non hai visto Dimension? Sì, ma non dov'è? Non si apre nessuna porta no, Ne hai controllata soltanto una Hai controllato solo quella E... Guarda l'altra. Non si apre. Dove si apre? No. Ah sì, vai in 3D. Ah. Ecco mm. perché sentivo le... un acusato. Un attimo. Mano. Sottino! Non ci credo! È utile di nuovo! Che bello. Questa parte l'hanno messa solo per fare usare sale figlio. Aspetta. Anzi, non non è più. Usa la dimensione. Dimensio? Il Girondello. Il Girondello non è il dimensio, però non devi vi capire. No vabbè hai visto? si, sì, sì, si è baggata nel muro ouch ci pensi che mo c'è il giro di cala d'acqua gigante? No. Ah! non c'è il boss Stai di nessuna area, quindi non c'è il boss neanche Perché no. il cala d'acqua perchè ci sono sti fiori qua se non si possono prendere bene chi è che ha pensato alle monete in una situazione genere? c'è Mario diceva. anche Luigi cioè Luigi salva Wario Wario G Mario, Mario, Mario, Mario vede per vede. Per ah, è un po' per una repuglietta Luigi raccoglie i soldi mentre suo fratello è imprigionato in un quadro Chico e Luigi's version e anche il 2 i soldi mm. non sono tanti importanti nel 2 beh si sì, in realtà per la repuglietta nell'uno sono solo un punteggio per due ti danno proprio ah si sì, è vero. Mm. qui a massimo ricorda beh però è, è una cosa importante l'ho visto che mio uh, uh, uh, cosa? è, se è vero vuole... il moon jump di Luigi Lo, il hyper moon jump ah non è così tanto hyper no salta normale schifo e lui che Luigi è Ciccione non ha il mondo. Che è grasso. Ed è pesante. È proprio qui che abbiamo incontrato il e saremo di nuovo per fuggire. Puh, la casa di Girondello. Che poi il girondello vive nello spazio. Dov'è? Ho sentito la cosa. Ma no. in 3D, quasi qua si usa Mario. No, oh, basta. No. Giro le bim. Giro le oh, yeah. sì. wi. Gi. Wi, wi, gi. E che mi trasporta anche le aducce? no non però mi abbandonate niente sì, ti... te Mi abbandonate Sì, te li trasporto no non è vero che senso non... ha allora metterle? vai non entrano neanche nelle porte nelle porte non entrano però ci vanno per te ah questo è il posto in cui Ma è inutile vediamo quanto puoi allungare il tuo collo Luigi sa. Stato... Questo è solo quello bianco. Non, non è vero, qua si è lui Ma io sono troppo. Questo è il posto in cui puoi avere un sacco di punti. Ok. Ah, eh, c'è un maledizio che si incontra solo una volta. Che ti porta a svoltare di No. Wow. No, qua si possono prendere un sacco di punti, però non viene. Non... Sì, vieni voglio. Dai. Dai. No, devi prendere prima quelli allineati, poi prendere il resto. Devi prima prendere quelli allineati, poi prendere il resto. Ma no, certo. non importa, ok. Intanto sostituitore di non prendo niente. Tranne okay. le pillole amico e gli oggetti quelli là. in acqua. Ok, siamo pronti? Pixel protezione. Per qualche motivo? prendi tutto prendi quello stavolta andava a capire preso la velocità normale cosa si <susurr> sì, è vero insieme andiamo tutti gli effetti vai in 3d sta un sacco sto video eh lo so togli protezione e non andare lì vai dall'altra parte ah, come hai fatto a vederla? l'ho vista io me lo ricordavo da un sacco ah no quello è il livello no, originale buonello. quello è il livello originale Sì, sì, buonello. ok siamo tornati al regno dell'estate che bello che bello che ricordo che bello ricordo Qua lo devo prendere oh, per forza non sì. sono tanto il 3d oddio oh, il mio Siamo zitti perché se non si sente il rumore non, non la puoi vedere, tutto è bianco. Ecco, è lui. Vedete, cioè è tipo invisibile. No, ma è più scura qui. No, si vede. Vabbè, più poco però non è vero vi prego dimmi che è finito no. È no. no non abbiamo manco Bowser io voglio morire fare la no non è, vero, non è capito voglio morire guarda sei già morto, se bisogna sei morto bisogna salire tutta la torre non è vero tu dici non è vero e eh, anche cosa stiamo facendo adesso? Stiamo salendo un pezzo di torre. Non, non sarà la torre intera. Ma... Eh, Però il pezzo più stressante è impossibile da fare così, senza pause. Poi troveremo... Tanto troveremo la cosa vicino al poltrono prima. Vedi. Aiuto. Via fuggi! C'era la mano che mi stava per acchiappare! Ok. Alleluia. Vi piace il più no. no. Dobbiamo finire il video, E lui Ehi, hey, mi di giocare e affrontaci! Di giocare? Oh no, la magia non è un gioco. Ed io sono morta mortalmente se. Vi ho osservato, se gli... gli unici che possono passare al colpecemi. Ho un favore da chiedervi. Mi aiutate a. Mi aiuterete a fermare il conto? No no! Ma cosa stai dicendo? Vuoi tradirlo? Tradirlo? <ride> no, è stato lui a tradire me. Aveva promesso di distruggere tutti i mondi per crearne uno perfetto al loro posto. Ma mentiva, vuole distruggere tutti i mondi e sparire con essi. Oh! Putti esclavativi! Ho sempre saputo qual era il suo nefasto obiettivo. Ma da solo non avevo alcuna speranza di fermarlo. Ho finito di essermi fedele mentre cercavo di allea... Cercavo alleati che mi aiutassero a sconfiggere. Ecco perché ho salvato la principessa dalla valgia del cervello. E perché li ho spedito nel mondo di giù per riparare il cuore puro. E perché, ho... e perché ho. permesso che un fratello si riunisse a quel fratello. Capite? Ci hai aiutato per costruire. Però per non hai impedito la morte di Luigi. Beh. Ci hai aiutato per tutto questo tempo? Ah, mi hai scoperto. E ora perché non richiamate il favore? Vi darò il potere necessario a sconfiggere il conte Se combattete, combattete al mio fianco. Allora, se mettete no per.. Per asso. asso no. Se mettete. Sì. Ah, se mettete sì per tre volte di fila. Vabbè, consigliarvi cercare di avvertire tutte e tre volte. Però. Poi ci sarà il game over e dovrete perché... rifare tutta la parte del nascondino. Sì, perché... Noi, io... noi non abbiamo tempo da perdere, ve l'avremmo anche mostrato, però mi dispiace. Eh, non lo so, vabbè, per... ci stanno i video diretti al Blade ninja per andare a vedere il finale alternativo. Però noi dobbiamo mettere in nostro. rifiuti Ma questa offerta tra la sud e la con il cuore oscuro in mano nostra, potremmo dominare il mondo. Ti tenta l'idea? Ah se, Ah, qui non, non possiamo scegliere più sì. Snobby la mia offerta. Mi avete fatto perdere tempo. merita il game. Penso che. Tu inizierò... hai fatto perdere tempo a noi! Penso che.. Penso che quello. Aspetta, penso che inizierò con quello verde. Quei peletti sul labbro saranno un trofeo perfetto. <totipo> peletti! Questi baffi sono in marchio di Luigi! Non è bere la sul cappello! appunto grrrr lascia fare a me fratellone tu vai avanti hai dei volti da salvare non hai tempo da di affrontare questo criminale non, la non lasciare che il sacrificio di Bowser e Peach sia stato valo e neanche il mio e poi sei sempre il gioco dei miei baffi fratellone tu sai quanto ci tengo li curo molto bene per avere questa forma Lascialo a me ok And ok, okay. <ride> <ride> corri Mario corri il grande papyrus ce la farò! Yes! <ride> Ci ha messo tre ore! Si stava pensando profondamente. Grazie fratello! Grazie fratellone! Addio! Buona fortuna! Ciao ciao! l'inferno <ride> Luigi! Che tenero! Mi è scesa no. una lacrima! Sì, Mario, può andare! Se riuscisse a sconfiggere il conte da solo, tanto meglio! Intanto io colpirò insieme! Io colpirò silenzioso con un pallone a tradimento su un campo da calcio. Non osare farlo. Ma noi che... naturalmente eh? siamo Luigi, perché siamo degli sfigati. Eh, ok, dovete colpire Dimensio vero. Se lo trovo. Ecco. Dimensio vero di solito no, non lo so qual è. Non abbiamo Pixel. perché, perché Pixel Mario ce li ha Sì, Mario è così gradevole boom Mario no, perché Mario sta continuando l'avventura senza di noi è andato in 3D naturalmente danazione ma devi caricarlo prima invece sì ecco, boom allora dimenso che che sta perdendo io ho preso solo 4 danni e li hai presi pure prima non li hai presi mai. appunto Ah! Con Wigi! Noo! Io arrendo, pietà, oh. mi arrendo! Pietà, mi arrendo! Dovresti basta. usare la margherita come sgherro per vincere! infatti. E, uh. e basta Livensio! Non ho avuto bisogno del mio super fratello per serverti! Ora capisco, l'acqua forza è formidabile, è per questo che non posso lasciarti cadere nelle in mani inguantate nel bollino. Cadi nelle mie enormi mani! Eh? Cosa stai facendo? <ride> Ora sei mio Luigi! Insieme proveremo l'agonia del game over, magico! Nooooo! Eh, Luigi! No. Ciao! Due volte, Luigi. No, volevo fare tipo Luigi. Per la voce di Mario però mi è venuta storta. E in realtà lo dice così: ah, Luigi. Luigi. Go Luigi! Luigi. Ecco. Ora, tu ora, Luigi. ora. Giustamente va mai a controllare perché Luigi. C'è più, <ride> <ride> perché se no sarebbe andato Luigi a controllare se Luigi stava bene, no, non può essere, e no consiglio amore. Cadrà te Ma, ma Luigi! Mamma Luigi! Hai ragione Mario, fa male! Ma hai ragione, non possiamo piangere ora. Io non ho detto niente, stavo cercando di, di rompere nella porta. Dobbiamo fermare il conte. No! Mio fratello è appena morto! Tu pensa a quel stupido conte, Blumier! Cenere Blumier sì, al muori pure Adesso tu ti te analizzo! Me. Muori! <ride> Addio, fratellino piccolo, con i baffi piccoli. Che ha chiamato baffi piccoli? Oh no, è piccolo! <ride> Fino al livello! E quindi ci vediamo alla prossima parte, e ultima parte, di Super Paper Mario. Ciao, alla prossima, ciao!